Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi ti andrò a mostrare esattamente quanto ho guadagnato in un mese, nel primo mese di social trading con i toro, quindi non ti perdere questo video, resta con me. Ragazzi se vi ricordate un mese fa ho fatto un video dove ho iniziato una rubrica di investimenti con i toro che poi allargheremo Presto, anche su altre fonti, su altri tipi di investimento. Dove ho detto che per 2021 andrei, sarei andato a creare un portafoglio sui toro copiando altre persone, quindi altre persone che investono a posto mio. Eh, vi lascio il video in descrizione dove potete andarlo a vedere e oggi andiamo a vedere esattamente quanto ho guadagnato in questo mese, in questo primo mese prima di tutto però vi chiedo ragazzi di iscrivervi al canale sicuramente avete, state notando dei cambiamenti ho sistemato un po' le luci ho sistemato un po' questa postazione sto facendo dei test ho cambiato il microfono ho preso questo Blue Yeti che tra l'altro è molto bello, mi piace anche esteticamente ora mi stanno arrivando altre cose da montare così da migliorare la qualità e farvi diciamo Sempre eh, intrattenervi nel modo migliore e nel modo più piacevole possibile. Quindi ragazzi, visto che sto facendo questo solo per voi, il minimo è iscrivervi e attivare le notifiche. Detto questo, passiamo un attimo a parlare di E-Toro. Se ti ricordi, come ti ho detto, il mese scorso siamo andati a scegliere circa 10 persone da copiare. Eh, quasi tutti sono andati in positivo, o meglio, tutti quanti sono andati in positivo. L'unico che gli unici investimenti in negativo che ho avuto sono stati quelli sull'oro che è leggermente sceso ma nulla di preoccupante detto questo quanto ho guadagnato? non perdiamoci tempo allora abbiamo iniziato l'investimento con 3000 dollari come ti ho detto andrò a raggiungere ogni mese una, una cifra sui toro per di dire social trading che varia dai 100 ai 200 dollari al mese ora andiamo anche ad aggiungere questa cifra e a copiare una nuova persona quello che ho guadagnato sono esattamente 126 dollari 127 dollari che è pazzesco ragazzi perché è una cifra che io ho ho iniziato il 27 dicembre siamo al 21 gennaio non ho mai più toccato il mio profilo non sono più entrato sono entrato per la prima volta oggi per registrare questo video e ci sono 126 dollari in più totalmente quindi passivi Total, i social trading trading è proprio questo non ho fatto nient'altro che investire all'inizio scegliere con criterio perché se vi ricordate nel primo video abbiamo parlato e bisogna scegliere con criterio guardare i livelli di rischio guardare su cosa investono per esempio vi ho detto che io non, non, non copio nessuno che investa in criptomonete eh, che forse se avrei fatto questi 126 dollari sarebbero stati 1500 dollari visto cosa è successo nell'ultimo mese con le cripto, con i bitcoin, l'Ethereum, ma questo è un altro discorso, magari ci facciamo in un altro video quindi ho fatto praticamente circa il 5% mh, qualcosa in meno e in un mese, in meno di un mese perché mancano ancora 6 giorni, quindi sono sicuro che supererò abbondantemente il 5% da qua ai prossimi 6 giorni, in modo totalmente passivo. E sono, mi hanno soddisfatto più o meno tutte, tutte le persone che ho copiato, soprattutto uno in particolare, che il suo nickname oceantan 007 ragazzi, su lui ho messo 200 dollari, e mi ha fatto un ritorno in meno di 4 settimane di 57,27$, il 28,64%, una cifra pazzesca eh, che, che ha fatto, non so se sia casualità, io comunque questa persona, come tutte le altre ovviamente sono andato a vederle prima di copiarle, e ha questi rendimenti da anni, quindi... Ottimo, magari in futuro eh, andrò a rafforzare la posizione. Poi tutti quanti più o meno mi hanno portato il 7, il 5, l'8%. Tranne eh, il. Eh, Andrea Viola 92 che mi ha fatto il 15,36% un'altra cifra pazzesca in un mese portandomi un profitto di 30,70$ ragazzi stiamo parlando di cifre che io non ho invece, cioè ho scelto i copiatori e loro hanno fatto tutto per me molto molto molto bello detto questo ragazzi passiamo a rafforzare la posizione prendiamo a fare un paio di considerazioni ho deciso di, di mettere altri 200$ dollari e copiare a come si chiama? Ok, Ruby MZA che è una, una donna credo sia una donna con ottimi rendimenti da 4 anni, e da 4 anni che è in positivo, con rendimenti molto molto interessanti. Investe soprattutto in ETF eh, in aziende USA a lungo termine. Si basa sull'analisi tecnica e ha un livello di rischio fra i 4 e il 5 un po' altino ma che va a bilanciare quelli più bassi che ho scelto perché come ho detto cerco anche un bilanciamento di livello di rischio e eh, scelgo persone che hanno un livello di rischio tra il 2 e il 5 tenendo in considerazione ovviamente che bisogna esserci una diversificazione sia in cosa investono loro sia nel livello di rischio che hanno eh, in generale più, più si diversifica più sono le probabilità di non far saltare il banco cioè di non, non perdere tutto Detto questo, ragazzi, eh, come, come vi ho detto, eh, tornando un attimo alla diversificazione, sto cercando di diversificare anche come copiatori, voglio arrivare a 15 copiatori entro la fine dell'anno, sono al momento a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono a 12 persone copiate, più eh, il loro che ho preso e più altre due piccole azioni che avevo preso. Voglio arrivare a 15 copiatori, 17 no copiatori, copiati, eh, così da avere una diversificazione molto soddisfacente. Ora abbiamo rafforzato la posizione, quindi siamo a un patrimonio investito di 3.265 dollari, considerando il profitto che ho fatto, quindi quel profitto non lo esco fuori, e per i prossimi video andremo a prendere in considerazione il 369 di profitto che ho al momento quindi prossimo mese andremo a vedere quanto ho guadagnato. tornando a noi le considerazioni ragazzi volevi fare un attimo una considerazione c'è chi odia i social trading chi non, non lo può vedere chi dice che è una truffa chi dice che non è sostenibile ragazzi io sono, posso essere in parte d'accordo ne ho già parlato in passato che bisogna stare attenti perché ovviamente stai dando in mano il tuo capitale in mano ad altre persone che non sai come lo andranno a investire però c'è anche un altro, un, altro, un altro fattore che bisogna come vi ho detto nel passato video avere un investimento che non va a incidere sul nostro patrimonio totale perché se hai mille euro e li investi tutti e in 1000 su Toro, su Social Trading, e poi tra l'altro Toro non è l'unica piattaforma di Social Trading, ce ne sono altre, è ovvio che eh, stai andando a rischiare una cifra che non ti puoi permettere di rischiare perché possono succedere diverse tante cose. Quindi bisogna avere sempre ragazzi un bilanciamento di, di patrimonio e diversificare. Io consiglio se dovete mettere sui toros social trading, di non andare oltre il 10% del vostro patrimonio totale. Eh, sarebbe ideale il 5%, ma il eh, 10% va bene se avete un patrimonio un po' più basso. Mm, sono soddisfatto perché ragazzi alla fine fare 5% quindi ho messo 3.000 dollari e avendo 125 di profitto senza fare niente considerando che sono questi sì sono totalmente passivi a parte i 10-30 minuti al mese che occupo per guardarli sistemarli e fare nuovi investimenti devo dire che va molto bene non sono soddisfatto di alcuni copiatori che mi hanno fatto davvero poco per esempio uno su cui avevo messo si chiama Iegibri non lo è cinese, ve lo lascio qua in foto: ne ha fatto l'1,90% che è un'ottima cifra, ma rispetto agli altri è molto bassa. Però comunque non è andato in negativo: l'importante è questo. E poi Oliver Danver che ha fatto solo 0,4%, eh, 0,14%, ma va bene. Gli altri invece hanno fatto rendimenti assurdi, c'è anche da dire ragazzi che è stato un mese particolare per i mercati, eh, soprattutto per le cripto. che comunque io non ho investito, nessuno di loro ha investito in cripto, ma anche nei mercati USA c'è stato un sacco di movimento, quindi non dico che questa è la media, probabilmente è stato, è stato merito anche dei mercati, ma sono sicuro che andando avanti ci possono essere molte soddisfazioni. Il mio obiettivo per quest'anno di Toro è fare in totale almeno un 20-30% della, della mia cifra investita, quindi questi 3.000 dollari che poi andranno a diventare a fine anno 4.800 con, le, con diciamo, eh, le posizioni rafforzate, Volei che arrivassero a portarmi almeno un profitto tra i 1.200 e i 1.600 dollari a fine anno Questo sarebbe il mio obiettivo soddisfacente per avere un rendimento totalmente passivo Se funzionerà, quindi andrò, a tenere, andrò poi a uscire i profitti e a tenere quella, quella cifra sui toro In modo da avere passivamente questi, queste cifra ogni mese Perché ragazzi il segreto... Per iniziare a creare patrimonio, a creare interesse posto e cercare di suddividere le entrate, non avere solo entrate, non importa se voi fate avete qualsiasi entrata, avete un lavoro, fate dropshipping, fate consulenze, avete solo una fonte di entrata per quanto grossa possa essere, prima o poi può succedere qualcosa? che quell'entrata magari c'è una crisi, magari c'è una pandemia, magari eh, non siete più nelle, nella posizione di svolgere quell'occupazione quell e quindi vi salta quell'entrata. Questo è quello che succede al 90% delle persone che poi si ritrovano in forte crisi al primo pro problema, sia in lavori dipendenti sia autonomi. Quindi il segreto è differenziale, come noi diversifichiamo sui toro come diversifichiamo le persone da copiare bisogna diversificare nella vita le entrate cerca, cerca di fare tanti blocchi di entrate quindi se qua c'è la tua, la tua entrata principale ok mettiamo che questa è la tua entrata principale cerca di ramificare questa entrata in altre subentrate in modo da spremerla più possibile ma questo poi bisogna anche suddividerlo con un'altra entrata totalmente diversa, che non è correlata o che comunque che se salta questa entrata, l'altra entrata non salta. Più entrate hai diverse, più sicuro. Sei a livello personale e a livello economico. L'ideale, secondo me e secondo anche tante altre persone, è avere tra, il, tra le 5 e le 8 entrate diverse e totalmente disconnesse tra loro. Per questo modo si va a coprire la maggior parte dei casi di crisi economiche, la maggior parte dei problemi che possono nascere, che possono compromettere le tue entrate, perché anche se te ne salta una, due o tre su 8, Dovresti essere abbastanza sicuro, dovresti essere abbastanza coperto per andare avanti e riprenderti. Se hai su una sola entrata e ti salta solo quell'entrata, oltre ad avere problemi economici che poi se non hai risparmi, se non hai un capitale, ovviamente hai, altri, hai anche altri problemi, c'è anche il fatto che psicologicamente poi ti senti distrutto, ti senti a terra perché ovviamente la tua unica entrata va a mancare. Questo ragazzi è molto pericoloso e per questo bisogna costruire, sto cercando di costruire per me stesso, e lo condivido con voi, diverse entrate. Ed è importante concentrarsi su questo tutti i giorni. Ti ringrazio per essere rimasto fino alla fine di questo video. Ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale, mettere mi piace e condividere il video con persone che pensi possano apprezzarlo, così che mi puoi aiutare a crescere. Ti aspetto al prossimo video. Ciao, alla prossima.